È Un incontro sicuramente necessario, visto l'escalation di violenze e di vittime che sentiamo quotidianamente e in particolare da quello che ho capito si punterà l'attenzione anche su, sul ruolo degli uomini in tutto questo no? e in questo senso sarebbe opportuno smetterla di dividere nettamente in buoni e in cattivi le categorie ma di capire anche che cosa ci sta alla base, no? quali sono le motivazioni e soprattutto eh, lavorare di prevenzione.